Buonasera e, e grazie a tutti quanti di essere così numerosi per l'Avvocato Blengino, che abbiamo chiamato come attrazione della serata. E sono tutti amici tuoi? Quasi tutti. Eh, no, perché non credo siano amici miei. Gli amici miei sono già venuti sabato, non ne possono più delle cose del post, probabilmente. E, grazie mille. Allora, io dico un po' di cose generali eh, su, su cose spiegate bene su questo progetto e su questo numero e poi approfitterò dell'avvocato Blengino per farci raccontare un po' più di... Ah, pensavi di non fare niente tu? Di star seduto <ride> lì? <ride> per farci raccontare, diciamo, delle cose un po' più direttamente eh, competenti su, sul tema e sui temi in questione, temi che come sapete diciamo, sono di scottante attualità, ma insomma sono sempre di scottante attualità. Tra l'altro eh, la settimana scorsa, no, dieci giorni fa sono stato a fare due presentazioni in Veneto di questo numero di cose spiegate bene e volevo introdurlo argomentando... Eh, sul fatto appunto su quanto siano attuali le necessità di informare e di spiegare le cose che riguardano la giustizia e sono stato straordinariamente facilitato dal fatto che la stampa aveva, scusate se parlo della stampa in casa dell'impiccato ma la stampa aveva appena titolato una prima pagina confondendo il 41 bis all'ergastolo stativo, cosa che diciamo aveva fatto anche la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista e quindi questo diciamo, ci aveva dato l'opportunità di spiegare ancora più fondatamente quanto sia eh, rilevante cercare di capire meglio le cose della giustizia, ma ci sono esempi praticamente continui e adesso ci arrivo. Cose spiegate bene è questa rivista libro del post diciamo che contiene due ambiguità e due equivoci di cui eh, siamo prigionieri ma ci siamo messi noi in questo guaio il, il primo è eh, non avere ancora capito se è una rivista o un libro è eh, una rivista fatta a forma di libro oppure un libro che esce con una frequenza di rivista trimestrale una frequenza un po' discontinua all'inizio perché abbiamo fatto degli esperimenti e quest'anno appunto sarà più o meno trimestrale eh, l'altra ambiguità è aver avuto questa intuizione che ci sembrava buona e che funzionasse di chiamarlo cose spiegate bene o più familiarmente cose il che genera continuamente degli equivoci nella redazione del post tutte le volte che l'espressione cose potete immaginare diciamo, è usata genericamente e, e non sappiamo capire se stiamo parlando del nostro cose o di altre cose eh, tutto questo per mettervi a parte appunto di un po' di confusione nella definizione eh, dell'oggetto però l'oggetto è nato saldando una serie di percorsi, in realtà abbiamo cominciato a pensare di farlo ancora prima della pandemia. Uno di questi percorsi, insieme al fatto che al post ci interessa e incuriosisce molto cercare di provare a applicare gli approcci del post, il post è fondamentalmente un sito di news, però... Uh, ci piace replicare appunto gli approcci e i criteri del post sull'informazione, sull'accuratezza dell'informazione, sulla chiarezza dell'informazione anche in ambiti e formati nuovi e quindi in eventi pubblici e quindi sui podcast e potenzialmente aprendo un locale del post che è la mia prossima ambizione e, seriamente e, e però appunto a un certo punto anche mettendo in conto di Uh, provare a fare dei prodotti e dei formati di carta uh, cosa che ci interessa e ci interessava non tanto per riflessioni particolari sul rapporto fra il digitale e la carta o la carta al digitale qualcuno ci ha detto dopo dieci anni di digitale avete deciso di tornare alla carta qualcuno ci ha detto dopo dieci anni di digitale avete deciso di approdare alla carta in realtà il post è fatto appunto con un po' di criteri e idee legate all'informazione che si dà il caso che siano stati declinati inizialmente online perché appunto internet e il digitale hanno dato delle opportunità straordinarie di appunto fare dei prodotti di informazione con dei costi e delle risorse molto più limitate di quelle che erano necessarie un tempo ma noi quello a cui teniamo poi sono quei criteri, diciamo, dovunque si applichino di, di, di appunto accuratezza dell'informazione, sua affidabilità, sua chiarezza, spiegare le cose bene, contemporaneità appunto delle, delle cose che raccontiamo. E quindi fare anche un oggetto di carta che ci permettesse di raggiungere attraverso le librerie dove viene venduto dei pubblici nuovi e persone che magari non conoscono il post, cosa che ci è successa molto negli ultimi anni appunto di raggiungere pubblici nuovi, eh, ci è sembrata un'idea interessante. Poi avevamo richiesto invece dai nostri lettori più fedeli di appunto fare anche alcuni molto interessati a, a, a avere dei supporti e dei prodotti di carta, a fare un esperimento di questo genere e poi ci siamo con grande fortuna, imbattuti nel senso che ci abbiamo fatto amicizia per un po' di occasioni comuni e di eventi pubblici con le persone della casa editrice per Borea che, che forse conoscerete, probabilmente conoscerete appunto una casa editrice ufficialmente piccola ma ormai diciamo non, non così piccola anzi di notevoli successi che si è occupata soprattutto di letteratura nord europea molto a lungo ma a un certo punto, e ci eravamo già conosciuti e quindi abbiamo molto seguito e condiviso questo loro progetto, avevano fatto un progetto di una rivista dedicata ai luoghi del mondo, che si chiama Passenger, forse l'avrete vista. E', e progetto e esperimento appunto, che avevamo molto condiviso con loro, eh, per curiosità e per amicizia. E che è riuscito molto bene, si è riuscito diciamo, nel, nel risultato e nella qualità appunto di quella rivista si è riuscito in termini di appunto risultati di, di vendite di pubblico, di apprezzamenti eccetera, e quindi quando noi siamo approdati appunto all'idea di fare qualcosa di carta ne abbiamo parlato con loro eh, che fo erano forti di questi risultati di questo piccolo successo e abbiamo fatto benissimo nel senso che eh, questo eh, quest oggetto la sua qualità e anche il suo apprezzamento che ha avuto in questi due anni si deve tantissimo non solo ai suoi contenuti che sono contenuti del post in parte editi in buona parte nuovi ma si deve anche alla capacità appunto dell'editore Iperborea dello studio Tomo Tomo che ha progettato eh, il design e, e la grafica eh, di questo oggetto di questa rivista mh, appunto facendolo diventare una cosa che non è soltanto, ma insomma non siamo noi a dirlo, eh, a, a doverlo dire, mh, una raccolta di contenuti e di informazioni, ma decisamente un bel prodotto, se mi perdonate questa espressione, diciamo che tutte le volte che uso, mi ricordo c'è un aneddoto, eh, ci siamo occupati nel primo numero di cose spiegate bene, di libri ed editoria, eh, su cui noi siamo sempre molto curiosi e curiosi di raccontare i libri e l'editoria per come funzionano i suoi meccanismi più che per naturalmente invece quello che è la cosa più importante, cioè il contenuto dei libri ma che è molto raccontato. E allora tutte le volte che dico prodotto mi ricordo un aneddoto di un nuovo amministratore delegato di una grandissima casa editrice italiana che arrivò a dirigere quella casa editrice dopo essere stato preceduto da... Un, una persona di straordinaria cultura, straordinaria rilevanza nel mondo dell'editoria italiana, invece il nuovo amministratore del delegato arrivava più da eh, un lavoro di marketing e, e più di management e nel suo primo discorso disse che i libri sono prodotti e ci furono alcuni suicidi dal quarto piano di questa casa editrice perché appunto l'idea di associare il libro a un'idea di prodotto è sempre vista con un po' di allarme però invece noi pensiamo sicuramente che questo al di là del suo contenuto sia un prodotto molto soddisfacente e il merito va in gran parte alle persone di Perborea e alle persone di Tomo Tomo. Uh, questo è il Quarto numero che facciamo, ne abbiamo fatto uno sui libri, appunto, sul mondo dell'editoria e su come si fanno i libri, ne abbiamo fatto uno sulle questioni di genere cosiddette, ne abbiamo fatto uno sulle droghe e questo è il quarto che è uscito prima di Natale e a marzo uscirà il prossimo. Eh, perché l'abbiamo fatto intorno ai temi della giustizia? Con questo titolo è giustizia, è giustizia per tutti che... Quando l'ho pensato, essendo io una persona di 58 anni, il mio riferimento era un film americano molto figo degli anni 80, intorno a questioni di avvocati e dilemmi, diciamo avvocati, giornalisti eh, e giudici in un film americano e poi quando siamo usciti con questo titolo e giustizia per tutti abbiamo ricevuto un sacco di complimenti dai fan dei Metallica perché c'è un disco dei Metallica che si chiama allo stesso modo, in realtà tutti quanti citano un passaggio di una... Um, appunto una dichiarazione una formulazione tradizionale americana e, però per evitare l'impostura diciamo noi abbiamo confessato che non ci riferivamo ai metallica ma saremmo naturalmente lieti invece se ci sono apprezzamenti in questo senso. E, ci siamo occupati di giustizia? Beh diciamo le ragioni sono abbastanza ovvie immediate e mm, catalogabili dentro due macro categorie. Uno è che con le questioni della giustizia volenti o nolenti moltissimi di noi diciamo hanno a che fare prima o poi nella vita direttamente o indirettamente attraverso persone che conoscono eh, attraverso questioni che possono essere gravi e preoccupanti o questioni più leggere eh, l'altra è che tutti noi eh, sul piano delle cose che al posto interessano di più, cioè l'informazione sull'attualità e sulla comprensione del mondo, eh, abbiamo a che fare con le cose della giustizia quotidianamente, nel senso che non passa giorno che non solo ci siano dibattiti intorno alle cose della giustizia, ma che una buona parte delle notizie a cui siamo soggetti, a cui ci interessiamo e che seguiamo hanno poi delle implicazioni legate ai meccanismi e ai funzionamenti della giustizia, che siano casi di cronaca nera, o che siano casi di politica, o che siano casi di molte altre questioni. E su questo la nostra impressione era, che, ed è tuttora, che i mezzi di informazione non facciano un gran lavoro. Eh, io l'ho scritto più esplicitamente in una cosa che ho scritto ieri, eh, che devo dire mi è uscita anche un po'. Un po, un po' seccata, ecco, forse sul tono potevo essere un po' più moderato. Eh, intorno esattamente al 41 bis. Mm, il 41 bis che spieghiamo a un certo punto, dentro Cose spiegate bene, in realtà dentro Cose spiegate bene, a pagina 207 spieghiamo l'ergastolo stativo e diciamo il dibattito sull'ergastolo è ancora attuale soprattutto rispetto al cosiddetto ergastolo stativo che riguarda le persone condannate per uno o più reati previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 4 bis, parentesi, da non confondersi con il 41 bis, vedi pagina 210, e quando abbiamo riletto le bozze di, di questo numero di cose spiegate bene e siamo, sono arrivato a questa parentesi ho detto, vabbè, sarà forse superfluo dire... Non è che la gente confonderà il 4 bis e il 41 bis, però diciamo come vi ho detto invece è stato previdente quel, quell'inciso e quella parentesi e poi appunto due pagine dopo spieghiamo cos'è il 41 bis. Il 41 bis come sapete è in questi giorni diciamo, all'ordine del giorno, è molto discusso, se ne parla tantissimo ed è impressionante non solo la quantità di persone diciamo, normali o comuni che si trovano a seguire, a leggere eh, delle questioni che riguardano il 41bis, in particolare riguardo a Alfredo Cospito, come sapete, che non hanno assolutamente capito di che cosa si sta parlando. La cosa ulteriormente impressionante è il limitatissimo sforzo che fanno i mezzi di informazione per spiegare tutto questo. Eh, e nella cosa che ho scritto ieri cercavo di spiegare eh, questo. Il 41bis così come l'ergastolo stativo non sono delle aggravanti della pena legate all'efferatezza o alla gravità del reato per cui le persone sono state condannate sono discutibilissime peraltro e come sapete molto discusse no? ma delle eh, norme introdotte per limitare dei possibili pericoli attuali legati alle persone condannate di cui parliamo no? il 41 bis eh, non serve a appunto, fare in modo che le persone condannate per delle cose molto più gravi abbiano degli aggravamenti della loro pena legato a tutto questo. Serve a evitare, serve nelle intenzioni diciamo di chi l'ha introdotto, a evitare che i condannati per determinati reati eh, possano avere delle comunicazioni all'esterno che li rendano ulteriormente pericolosi malgrado siano già condannati e già in carcere. Questo non ha niente a che fare con la formulazione che, diciamo, si legge molto in giro, si sente in giro, no? Per cui, che si tratti di cospite o che si tratti di capi mafiosi, se lo meritano, no? Perché quello che si meritano, queste persone, ammesso che sia, è la pena che hanno ricevuto, no? Non è appunto un ulteriore appesantimento di quella pena, è... Mm, le ragioni del 41 bis sono delle ragioni strumentali, evitare che ci siano pericoli ulteriori che ci potrebbero essere. Tutto da valutare e da discutere, ma è quello da valutare e da discutere se questi pericoli esistono davvero e se le imposizioni che vengono fatte, le limitazioni eccezionali e straordinarie che vengono fatte, che vengono imposte a questi detenuti eh, stiano dentro, come si dice il dettato costituzionale o l'idea appunto di diritti delle persone che condividiamo il problema non è soltanto l'ignoranza dell'uomo della strada mettiamola così rispetto a tutto questo il problema è che queste, su questa ignoranza i mezzi di informazione fanno pochissimo, anzi diciamo tendono molto a incentivarla tendono molto a Uh, riprodurre e perpetuare appunto quest'idea che il carcere duro sia una cosa attribuita a chi si merita il carcere duro o più duro. Naturalmente non stiamo parlando ovviamente uh, di persone che non hanno delle gravissime responsabilità, sono state addirittura condannate. Ma le due cose non sono assolutamente in relazione, quindi il criterio e la motivazione, se lo merita e se l'è meritato, non ha niente a che fare. Perché è ulteriormente interessante, scusate se approfitto per condividere con voi questa riflessione, perché è ulteriormente interessante che invece questo tipo di motivazione venga eh, vissuta da gran parte delle persone e perpetuata da gran parte dei mezzi di informazione. Perché sta dentro una reazione completamente emotiva che noi e questi tempi suggeriscono nei confronti delle cose. Eh, nessuno prende in considerazione appunto la fondatezza e l'utilità per il bene della comunità di queste misure. No? Cioè un approccio razionale se l'applicazione di queste misure effettivamente tutto considerato, eh, anche quello che significano in termini di deroghe ai principi, ai valori e ai diritti che condividiamo, eh, portino del bene alla comunità. L'approccio generale, e l'approccio generale anche rappresentato dalla gran parte dei mezzi di informazione, è appunto un approccio continuamente emotivo, continuamente di sfogo, continuamente di indignazione, continuamente personalizzato, idem per l'ergastolo stativo. Nessuno spiega appunto o discute dell'ergastolo stativo nei termini, uno, della sua eventuale efficacia. Due, della appunto contraddizione che c'è rispetto a quello che la Costituzione dice, rispetto alle pene, quello che abbiamo convenuto rispetto all'ergastolo. Se ne discute continuamente, appunto, in relazione alimentando l'indignazione nei confronti delle persone che ne sono vittime. Oppure si rischia di fare anche il contrario. Eh. Eh, io ho, ho, ho avuto una conversazione oggi con un collaboratore del Post che proponeva di raccontare più estesamente, più approfonditamente la storia di Alfredo Cospito e delle cose che ha fatto e del suo percorso, eccetera, eccetera, che sicuramente è una storia giornalisticamente potenzialmente interessante, però penso che sia molto sbagliato, sia molto pericoloso personalizzare anche in un altro senso eh, la discussione del 41 bis, sia personalizzarla nel appunto spostare sul mostro la questione piuttosto che non appunto sul, sul diritto e tutto quello che abbiamo detto, sia personalizzarla umanizzando Alfredo Cospito. Poi ognuno di noi diciamo può fare tutte le riflessioni del caso, ma non mi sembra proprio il caso di discutere di Alfredo Cospito, di chi è e di che cosa ha fatto e di che cosa non ha fatto. Mi sembra il caso di discutere se diciamo la nostra società, la nostra civiltà vuole applicare e ha bisogno di applicare delle misure appunto emergenziali e così eccezionali. Insomma sappiamo sia le necessità, chi le sostiene, sia i pericoli e le conseguenze delle misure emergenziali. Va bene, ho fatto diciamo un po' di esempi di attualità, eh, questo numero di cose spiegate bene come gli altri numeri, è fatto con un approccio appunto tipico del post da una parte di come sul 41bis o su moltissime altre cose eh, sulla prescrizione su moltissime altre cose che conoscete perché sono continuamente nel dibattito un lavoro di tentativo di spiegato bene e, però intervallandolo poi a storie storie di casi singolari storie di processi storie di avvocati e, e vicende appunto che aiutano a capire meccanismi e funzionamenti eh, della giustizia e, eh, e poi ulteriormente intervallando tutto questo in questo appunto è anche coinvolto direttamente eh, Carlo, poi è stato coinvolto dietro le quinte molto come consulenza di tutto il testo eh, alternandolo agli interventi di alcuni autori ospiti esterni che un po' mediassero quell'atteggiamento così diciamo un po' di anonima spiegazione e, e, e rigidità anonima appunto dell'approccio del post, anche con dei racconti più personali e delle valutazioni e delle opinioni più personali. Eh, in tutto questo la nostra idea era appunto che questo fosse eh, un, um, un numero di cose spiegate bene dedicato particolarmente al tutti noi diciamo adesso non so quanti di voi siano coinvolti professionalmente nelle cose della giustizia ma a tutti noi profani no? e che abbiamo bisogno evidente bisogno di capire guardate la maggior parte degli italiani sono abbastanza convinto non ha chiaro nemmeno la successione dei gradi di giudizio nei sistemi processuali italiani appunto i processi di primo grado i processi d'appello la cassazione se voi dite cosa che nella pratica diciamo non avviene, ma nella teoria è potenzialmente può avvenire. Se voi dite alla maggior parte delle persone, sapete che un processo può continuare all'infinito in teoria? No? Io una volta dicevo che era come i, i matchball del tennis, che bisogna vincere due, due, due, su, no, non due su tre, bisogna vincere due consecutivi, ecco. Bisogna appunto vincere consecutivamente un appello e una corte di Cassazione, se no in teoria può andare avanti all'infinito, naturalmente diciamo è una cosa in teoria, però è una cosa in teoria fondata, le persone appunto si meravigliano perché appunto non si immagina eh, nemmeno questa cosa elementare appunto, ovvero la successione dei gradi di giudizio. E quello che in realtà abbiamo scoperto in questi due mesi da che Cose Spiegate Bene è uscito è che che c'è stato anche un grande interesse e curiosità, appunto, le presentazioni di cui vi parlavo, che ho fatto in Veneto due settimane fa, le presentazioni fatte molto generosamente, gentilmente, con una grande partecipazione e coinvolgimento da parte degli ordini degli avvocati e delle, e delle camere penali. Eh, dei, appunto, le persone che lavorano intorno alla giustizia. Quindi appunto la prima cosa che chiederei a Carlo, poi può raccontare qualunque, vuole di, qualunque cosa vuole di questa sua esperienza di preziosissimo consulente e co-curatore di questo numero di cose spiegate bene, eh, è appunto qual è... Il rapporto poi di chi lavora con la giustizia eh, che noi abbiamo immaginato appunto estraneo, parallelo e molto più professionale con le questioni della divulgazione dell'informazione delle persone, compresi eventualmente i clienti con cui si ha a che fare sui meccanismi della giustizia. Non ho pensato di offrire cose ai clienti no, come <ride> prepara quando arriva, e c'è anche questa cosa, potrei farlo. <ride> No, io devo dire che quando Luca mi ha proposto di, di dargli una mano per, per evitare di scrivere stupidaggini, e, ed era difficile però, perché comunque il diritto è fatto di parentesi, eccezioni, trovi una regola e c'è subito... Io dicevo no, però guarda che poi non è così, perché poi c'è... E poi di linguaggi, cioè il nostro linguaggio di giuristi è veramente diverso, io mi sono reso conto, abbiamo avuto tutta una serie di… di io ho, ho ricordo chiarissimo, a un certo punto stavamo discutendo di come fanno l'articolo, come fanno i, i giornali ad avere gli atti processuali e le intercettazioni, e, e quindi si discuteva del segreto, eh, quando è che finisce il segreto, non il segreto, e a un certo punto io scrivo, non so se direttamente nel pezzo, dico… E la, la materiale apprensione dell'atto non fa cessare il segreto e Luca mi risponde dice quando ho letto la materiale apprensione dell'atto mi sono immaginato un atto molto stressato abbiamo stressato l'atto è andato in apprensione e, e, e poi scri mi scrive dice scrivilo come vuoi no? non lo voglio più sapere perché era, stavamo andando avanti con questa cosa dei termini e quindi mi sono reso conto che effettivamente tutta una serie di terminologie che per chi è l'avvocato, il giudice, eccetera, eccetera, sono, sono quelle, non sono quelle per le persone che non frequentano quell'ambiente. Però il mio timore quando lui mi chiese questa cosa, dico, abbiamo cosa facciamo? Una sorta di manuale di procedura per dammi, cioè una roba semplificata, un bignami, eccetera, eccetera. Cioè, Temevo Invece poi quando ho iniziato a leggere i pezzi che lui mi mandava eccetera eccetera e soprattutto alla fine quando ho visto il libro, eh, perché poi appunto noi lo leggevamo insieme a Filippo Perlo e cercavamo di, di, di, di, di correggere o di dire o di puntualizzare le cose che potevano essere in qualche modo... Poi oggetto de, del classico, no, ma avete scritto questo invece? Io infatti ho avuto il timore che quando è uscito ho detto, Dio, adesso ci sarà di sicuro qualche collega che dice, no, ma no, la prescrizione però nel caso, dico sì, vabbè però, dovevamo semplificare. E, e, e quando ho visto il libro, devo dire, l'ho poi letto, nel senso che ci sono tutta una serie di, di visioni, sul carcere, eh, su, sulle giurie popolari, che noi io, avvocato da 30 anni, non mi ero mai posto in quei termini. Non, non, non li avevo visti. Cioè lo sguardo del giornalista che fa in qualche modo cronaca di quello che è il mondo della, della giustizia, per me è stato stupefacente. Cioè il pezzo sul, sulle donne della giudecca. Noi avevamo avuto un, una cliente che era finita lì perché aveva ha ammazzato il marito, ma eh, ed era finita nel carcere della Giudecca e, e ricordo che il mio vecchio domino, Soter Catalano, era andato a trovarla e mi aveva raccontato di questo carcere solo femminile di Venezia. E lì c'è un, un, un, un bel pezzo nel, nel, nel libro che, che, che mi ha fatto rivivere e che mi ha fatto vedere come effettivamente la giustizia vista da fuori sia diversa non vista tutti i giorni nelle aule cioè perdiamo un po' noi avvocati e credo anche i magistrati eh, c'è qualche magistrato quindi non vorrei, però è un po' come quando io penso in fondo 15 giorni di galera dovrebbero farli fare a tutti i magistrati così, come tirocinio dice ti piglio e dice prima di prendere funzioni però 15 giorni di galera te li fai eh, non a scopo punitivo ma perché effettivamente ed educativo eh, sì, oh, esatto scusa, col 27. E, e, e forse anche gli avvocati dovrebbero ogni tanto fare un po' di galera perché tutto sommato anche noi vediamo il come si vive in carcere che è uno degli articoli del libro pur frequentando io un po' le carceri io ho una sorella medico e eh, ricordo che mio padre diceva sempre io ho un figlio in galera e l'altro in ospedale e eh, ovviamente quello in galera era meno apprezzato però adesso ci vado più raramente però noi vediamo sempre un pezzo del carcere cioè noi vediamo ed, ed è faticosissimo io tutte le volte che vado in carcere faccio veramente fatica ad entrare in carcere tant'è che alla fine poi potendo faccio più pochissimo carcerario che invece è il penale più bello per i difensori, è quello più ricco, più umano, più interessante, e, e però oltre quella sala colloqui, quelle sale colloqui dei vari carceri italiani, io non sono mai andato, sono andato una volta perché la Camera Penale ci ha fatto entrare, e, e ho visto un mondo che, che poi è raccontato in cose molto bene e che mi sono riletto e che ho pensato ecco guardi, io sono 30 anni che faccio l'avvocato e imparo da cose spiegate bene del posto quindi questo devo dare atto questa visione c'è cioè il rischio di rimanere poi nell'ipertecnicismo e nella quotidianità della professione eh, è stato utile che sia rotto e capisco perché Molti le camere penali o comunque molti addetti ai lavori possono apprezzare un libro di questo genere guarda ci sono due cose che aggiungo eh, poi ti chiedo di raccontarci delle altre cose perché hai tirato in ballo due temi che sono stati molto importanti nell'elaborazione di questo numero di cose spiegate bene e uno in particolare è molto importante poi in, in elaborazione intorno alla giustizia e pensieri che, che facciamo da un sacco di tempo. Eh, uno è quello che riguarda il linguaggio. Mm, noi da 13 anni col post facciamo con uh, una ostinazione delle volte addirittura un po' capricciosa un lavoro di semplificazione del linguaggio o meglio semplificazione o normalizzazione del linguaggio. No? Uno. uno una delle cose che ci siamo detti all'inizio del post su cui volevamo intervenire di più appunto era la questione della chiarezza eh, delle cose che raccontavamo, chiarezza che si applica su due fronti, sia sul contenuto, cercare di mettere sempre le cose nel contesto, cercare di non dare niente per scontato, cercare di immaginare appunto che molte cose vanno spiegate. E una della forma, cioè cercare di usare un linguaggio che sia il più adeguato ed efficace rispetto alle cose che vogliamo raccontare. e Dentro questo adeguato ed efficace c'è anche che sia familiare, che non suoni artificioso, che non sia quella cosa che diciamo, è stata definita a volte come giornalese, a volte come lingua di plastica, quella cosa che dice al vaglio degli inquirenti, no? eh, su cui ci sono moltissimi altri esempi, ma questo è il più ovvio e palese in questione di giustizia. E... Quando siamo arrivati a eh, affrontare i temi, i racconti e le spiegazioni di questo numero sulla giustizia ci siamo resi conto eh, che ci trovavamo nel caso più grosso di una contraddizione, di un limite su questo tipo di lavoro perché naturalmente le cose che vi ho detto hanno senso per un approccio di divulgazione e informazione come quello che facciamo noi, ma i gerghi cosiddetti... Eh, non sono una cosa pretestuosa, sono una cosa essenziale negli ambiti in cui vengono usati. Eh, I gerghi e i linguaggi specialistici servono perché ci sono degli ambiti appunto molto più specialistici in cui le cose devono essere definite con maggiori esattezze. Mm e quindi se volete facciamo l'esempio più banale e ovvio di tutti ma appunto di fantozzi sulla barca a vela e di tutte quelle espressioni appunto su cui fantozzi è in difficoltà oppure con cui tutti noi se non siete dei grandi velisti siamo in difficoltà le volte che ci portano su una barca ci dicono delle cose che noi diremmo molto più semplicemente fai un nodo no? Eh, invece che tutte le possibilità di stringere eccetera eccetera e mh, ci sono dei contesti, come quello della barcavela, in cui le cose vanno definite con molta maggiore esattezza eh, e i gerghi hanno senso. No? Quei gerghi lì, nel momento in cui si fa un lavoro di divulgazione più largo, devono essere abbandonati e trascurati e quello è un pezzo del lavoro eh, dei giornalisti, se lo sanno fare bene. Cosa succede? Che quando si va a occuparsi di cose della delicatezza e della complessità e della varietà, appunto dei contesti in cui viene applicata la giustizia, le sfumature diventano rilevantissime, le eccezioni diventano rilevantissime. Quella cosa per cui ho continuamente bisogno eh, dell'avvocato Blengino e continuamente non sopporto l'avvocato Blengino è appunto la sua attitudine a dirmi sì, però non è sempre così, no? e, e ha ragione, naturalmente. Dopodiché noi appunto ci troviamo in questa condizione che non è che possiamo sempre dire che non è sempre così. Bisogna in qualche modo alcune cose generalizzarle eh, mettendo in conto che ci possano essere delle eccezioni. Avevo, ho tutt'ora tutt ma adesso diciamo è diventato molto più grande ma mio figlio quando era un ragazzino aveva delle inclinazioni polemiche da campionato che ancora un po' eh, aveva un'obiezione definitiva rispetto a qualunque discussione in cui a un certo punto i suoi argomenti polemici e pretestuosi venivano messi all'angolo, che è, e se cade un meteorite? No? E se cade un meteorite salta tutto quanto, no? Dentro le cose della giustizia o le complessità delle cose della giustizia, l'eventualità meteorite è continuamente contemplata, o altre eventualità eccezionali, ed è giusto che sia così, perché appunto la varietà, le sfumature dei contesti, mh, sappiamo benissimo Qual è il grado di interpretazione e arbitrarietà che viene la giustizia? Non è una cosa esatta, è una convenzione. È una convenzione che ha a sua volta eh, uno spazio enorme poi di interpretazione eh, umana e dei singoli. In questo c'è un parallelismo interessante con una cosa che conosciamo di più perché siamo più abituati a sentirlo dire, cioè che la democrazia poi, benché... Diciamo, pensiamo che sia un principio condiviso, definitivo, che fa funzionare bene i nostri sistemi, però poi dipende tantissimo dalle regole delle convenzioni, a cominciare dal sistema elettorale che le applichiamo. No? Eh, noi pensiamo appunto che le democrazie ottengano un risultato eh, che sia un risultato unico e definitivo e legato al fatto che siamo una democrazia al volere del popolo, ma sappiamo benissimo che basta cambiare una legge elettorale no? e quelle cose lì funzionano diversamente. La giustizia è anche molto questo, no? noi raggiungiamo appunto dei risultati che chiamiamo giustizia ma legati tantissimo a tutta una serie di convenzioni che non sono universali, tant'è vero che ogni paese, ogni paese anche democratico, ha convenzioni diverse e risultati molto diversi eh, sulle cose della giustizia. In questo tra l'altro... Eh Appunto, c'è un altro equivoco. Io lo scrivo nel, nella introduzione a questo numero di cose spiegate bene di cui sono responsabile. Che alla fine chiamiamo giustizia quando diciamo l'amministrazione della giustizia il funzionamento della giustizia è una cosa che è una specie di rimedio alle ingiustizie, non è la giustizia. Il sistema che chiamiamo della giustizia non ottiene la giustizia. Anzi, interviene quando proprio la giustizia non c'è e non c'è stata, e cerca di mettere delle pezze. In questo appunto ulteriormente ci dice quanto non ci sia eh, un, un sistema universale, un obiettivo universale e perfettibile. Stiamo appunto cercando di mettere delle pezze, eh, cercando di rimediare delle cose e questo è molto importante per l'altro argomento e questione che ha citato Carlo. E, e, e che io penso sia rilevantissimo e troppo poco considerato e discusso, che è quello delle pene del carcere. No? Eh, perché dico che ha a che fare? Perché ha a che fare con un'idea straordinariamente frustrante, ma straordinariamente reale, che il male nel mondo c'è no? e che noi non raggiungeremo mai una situazione, un contesto per cui non abbiamo bisogno di mettere delle pezze alle ingiustizie, non abbiamo bisogno di emettere delle pene, non abbiamo bisogno di utilizzare le carceri. No? Però le carceri di cui si dice spesso che sono diciamo, uno spazio, è un'idea di rimozione di un problema, ma non solo lo sono concretamente ma lo sono anche eh, come concetto le nostre società che hanno avuto dei progressi civili straordinari nel corso dei secoli non hanno fatto nessun progresso e non hanno voluto farlo nelle riflessioni sul sistema delle pene e sulla detenzione e sulla reclusione delle persone guardate adesso dico una cosa che è contemporaneamente ovvia e a cui probabilmente la maggior parte di voi non ha mai messo la testa perché appunto le nostre società e civiltà rimuovono proprio di mettere la testa su questa cosa per la stragrande maggioranza delle persone che sono in carcere il carcere non ha senso anzi diciamo lo dico con le parole della direttrice del carcere della dozza di bologna con cui ho fatto una presentazione un mese fa il carcere è criminogeno eh il carcere genera maggiore pericolo per la comunità. Le persone che stanno in carcere, appunto, a meno che non gli applichino il 41 bis e l'ergastolo stativo, no? quando escono sono più pericolose mediamente di quando ci sono entrate. Eh, il carcere ha un'efficacia per il bene della comunità legata soltanto al fatto che le persone che vengono messe in carcere, una quota minore delle persone che vengono messe in carcere sarebbero effettivamente pericolose per la comunità se fossero libere. Questa è, diciamo, l'idea originaria del carcere, di, chi, di far corrispondere alla pena una reclusione delle persone. Non esiste nessuna relazione naturale fra la pena e la reclusione. Ma cosa è successo? nella storia del mondo che siccome appunto per alcune persone condannate o ritenute appunto da condannare la soluzione pratica migliore era chiuderle per evitare che nuocessero, abbiamo applicato quello stesso criterio a tutte le persone che volevamo e potevamo condannare per tutt'altre ragioni o con tutt'altri obiettivi no? e abbiamo deciso di rimuovere l'idea che ci potessero essere soluzioni diciamo, più promettenti più efficaci, più proficue per il bene delle comunità e continuiamo a farlo Continuiamo a farlo, con risultati addirittura controproducenti e senza, perché naturalmente non è una cosa facile, eh? non sto dicendo smettiamo di mettere le persone in carcere, l'abbiamo risolta, diciamo, una... però il, il punto è che non esiste proprio la riflessione e il dibattito, esiste appunto molto minoritario e in uno spazio minoritario degli addetti ai lavori intorno a tutto questo. E, mh, il risultato è che anche in questo... Alle persone i mezzi di informazione trasmettono delle informazioni e delle idee degli approcci completamente irragionevoli. No? La maggior parte degli italiani la presunzione di innoc innocenza no, proprio non, non sa cosa sia. Non la prende in considerazione al di là delle reazioni normali e umane e spontanee che si possono avere nei confronti delle persone che si dicono accusate di qualcosa. L'Italia è un paese in cui le persone, ma i giornali stessi, si meravigliano che le persone in attesa di giudizio, accusate di qualcosa, siano libere. Una delle questioni, diciamo, più grosse che è emersa di recente intorno alla riforma Cartabia, questione che c'è, naturalmente, no? sulla questione della necessità della querela rispetto all'arresto, alla, all è stata raccontata da alcuni giornali, diciamo, particolarmente strumentalmente in questo paese, con esempi che avevano questo titolo, Ruba una macchina ed è subito libero, deve essere libero uno che ha rubato una macchina, non ci deve andare in carcere. Ci deve andare in carcere quando è stato condannato con sentenza definitiva no? al terzo grado di giudizio o diciamo con gli altri iter previsti dalla legge rispetto alla chiusura dei casi. Ma la carcerazione preventiva... Deve essere un'eccezione, ma non solo deve essere un'eccezione nella pratica, deve essere un'eccezione nella consapevolezza delle persone. Se noi riteniamo appunto che le persone siano innocenti fino a sentenza definitiva, come sosteniamo che debba essere, ma persino... Casi, e sapete diciamo quanto i media hanno marciato su tutto questo, casi in cui non hanno rubato una macchina, ma le persone sono accusate anche di cose molto più gravi, ma in cui non sussista il rischio della reiterazione del reato, diciamo come dice o diceva la legge, non so più appunto lì che sviluppo c'è stato e a che punto si ha, eh, il rischio dell'inquinamento delle prove o il rischio di fuga. Una persona che abbia fatto anche le cose... Peggiori e più diciamo insopportabili, violente, dolorose nei confronti di altri, messo in carcere prima del processo, a parte che non ce n'è nessuna ragione, ma poi è una totale violazione della presunzione di innocenza. Però tutto questo non, non c'è nelle riflessioni generali, viene raccontata un'altra cosa: i giornali titolano Vergogna è stato è già libero, no? deve essere libero, e. Oppure, per fare un altro esempio concreto di questa bizzarria e contraddizione, quando si è parlato, purtroppo non se ne parla da un pezzo, ma quando si è parlato di indulto, amnistia, nelle discussioni che c'è stata in questo paese, um, un'obiezione diciamo, dei contrari era: «è, eh, ma così tornano liberi un sacco di criminali, liberi di delinquere ancora. Questo argomento... Era così ridicolo che basta opporgli diciamo, la, la, la, la, il controargomento per cui allora però diamo l'ergastolo a tutti. Perché le persone che l'indulto libera oggi rispetto a fra tre anni saranno fuori fra tre anni e mi dovete spiegare qual è la loro maggiore pericolosità oggi di quella che sarà fra tre anni. Quindi i casi sono due, diciamo. O definiamo come criterio che non debbano uscire perché sono pericolose e allora non le facciamo uscire mai, anche se hanno avuto una condanna a sei anni, oppure non esiste l'argomento appunto eh, ma se liberiamo, facciamo l'indulto adesso, mandiamo un sacco di criminali per le strade. Quei criminali saranno normalmente per le strade, diciamo, senza che il loro percorso di riabilitazione e minore pericolosità sia avvenuto. Eh, naturalmente, diciamo, Carlo può riprendere qualunque di, di queste cose, ma adesso vorrei anche un momento alleggerire un po', perché ci sono... Mm, Due cose che in realtà si sovrappongono, su cui in questi anni eh, con Carlo abbiamo parlato spessissimo e che io trovo eh, molto interessanti e su cui lui ha sia esperienze che riflessioni intorno alle questioni della giustizia, che sono e che si accavallano. Una è come le trasformazioni digitali e le rivoluzioni e innovazioni tecnologiche di questi decenni hanno Oltre che aver sparigliato e incasinato una serie di aspetti delle nostre società, sparigliato e incasinato eh, la gestione e il funzionamento della giustizia. E sia nel merito eh, ci sono, appunto, e per esempio le intercettazioni telefoniche sono un pezzo di tutto questo. Eh. Guardate le intercettazioni telefoniche, se ne parla molto di più oggi perché ci sono tecnologie che le permettono e le rendono molto più appunto eh, usate e molto anche più efficaci naturalmente nell'uso. E, e dall'altro lato anche quanto appunto queste trasformazioni e questi cambiamenti influiscono poi eh, nella pratica processuale, nella possibilità appunto di rendere più facili ed efficienti i, i processi, le indagini i rapporti anche fra le parti oppure nella possibilità di complicarne il, il ehm, testo che ha scritto Carlo dentro questo numero di cose spiegate bene appunto si riferisce a una serie di complicazioni burocratiche che uno si chiede se oggi possano essere semplificate forse anche lì, diciamo te la metto lì e forse anche lì c'è un tema simile a quello che, del linguaggio che dicevo prima proprio appunto per la delicatezza del fatto che tutti i passaggi siano svolti, che tutto sia fatto rigorosamente? Si possono semplificare automatizzare delle procedure nel funzionamento delle indagini, dei processi e della giustizia? Beh, quella è la sfida. Io, siccome non, non abbiamo preparato niente e sapevo che sarei stato di fronte a 100 persone e non sapevo che cosa mi avrebbe chiesto Luca Soffri e non mi fido di Luca Soffri. Vabbè, non è una domanda Ero difficile. Andato, no, ma, no, ma infatti sei stato bravissimo, ma eh, sono andato a leggermi la relazione del, eh, del, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, non tutta perché sono 200 e plus pagine ma mi ha colpito profondamente tutta la parte del PNR cioè dell'implementazione legata al digitale nella giustizia io mi occupo in realtà da, da, da ormai vent'anni di digitale, cybercrime e tutto quello che è l'incrocio tra la rivoluzione digitale e il diritto dove ci sono state delle rivoluzioni notevoli e occupandomi come penalista ho anche visto cambiare il, proprio il sistema, il sistema delle prove. Cioè noi oggi ormai abbiamo delegato alle macchine ogni aspetto della nostra vita e dunque è dalle macchine che estraiamo le informazioni. Nel, nel, nel mio pezzo io racconto che io non ho mai più interrogato un poliziotto che avesse fatto un pedinamento, perché ormai abbiamo il GPS in tasca che è il, il nostro cellulare e quindi riescono a ricostruire dove siamo stati a posteriori, non è neanche il caso che ci sia, che però è molto diversa un in, un, un pedinamento di un poliziotto rispetto a una traccia su, u, su una cartina estratta da un sistema eh, o da un metadato delle celle. Eh, io, e però questo è un fatto inevitabile, nel senso che siamo noi stessi che non abbiamo più ricordo. Cioè se voi mi chiedeste dove ero due settimane fa a quest'ora, io non ve lo saprei dire, ma nel giro di 5 minuti aprirei il mio cellulare, guarderei le mie agende, vedrei che telefonate ho fatto, farei un, un minimo di scrapping dei miei dispositivi e ricostruirei al minuto dove ero. Questa vita e tracce digitali che continuiamo a mandare, ovviamente, sono un arsenale straordinario per ricostruire e tutte le prove penali sono ormai come dire, stravolte da tutta una serie di, di, di nuove, tra cui le intercettazioni, evidentemente, che non sono legate al digitale, anzi il digitale è in qualche modo messo in crisi, nel senso che la, le intercettazioni di cui si parla molto eh, sono nate con le tecnologie analogiche, cioè quando la linea era una linea a commutazione, per cui tu avevi la la SIP si vede che sono vecchio, insomma, alla team, e, e, e, e infatti le intercettazioni sono molto semplici, quelle telefoniche. Il problema è che noi oggi usiamo Whatsapp, usiamo i sistemi criptati, abbiamo tutto nel, nel, nel computer, e quindi sono nate tutta una serie di nuove modalità di acquisizione della prova, che però non sono regolate dal codice, cioè sono, sono lasciate all'interpretazione, diventano tutte prove atipiche, le, le, le telecamere che ci circondano, eccetera. E questo sta oggettivamente modificando il sistema probatorio e del, oggi è rarissimo, anche le testimonianze ci sono nei processi, ma se non c'è una traccia digitale, un'email, una fotografia, un post su Facebook, qualcosa che confermi, è poco credibile il racconto della persona, perché noi ricostruiamo le cose ormai sulla base dei dati che, che disseminiamo e questo è, è un, una, un, un grossissimo cambiamento. Ritorno però alla, alla, al PNR. L'innovazione nella giustizia a me ha colpito, cioè la progettualità di sistemi di intelligenza artificiale per le elaborazioni di tutta la giurisprudenza, eh, di tutte le sentenze, di tutte, sono, modificheranno molto il giudizio eh, senza arrivare a immaginare l'intelligenza artificiale che giudica il, il processo, siamo molto distanti, nessuno ci sta proprio pensando, però già oggi noi più o meno consciamente nei tribunale acquisiamo prove che sono l'elaborazione di algoritmi e che sono algoritmi che né noi avvocati né credo i magistrati, come dire, governano. Eh, vi, vi, vi faccio un esempio uno dei dati fondamentali si parla molto di intercettazioni ma badate anche lì non, non so perché questo governo è, dopo 100 giorni ha iniziato a dire che farà una riforma della giustizia, tenete conto che in questo momento siamo lì che naufraghiamo nella riforma Cartabia che è entrata in vigore da un mese, che è una riforma importante e che non abbiamo la più pallida idea dei risultati che darà, cioè siamo lì che la studiamo tutti e già si parla di una nuova riforma, è chiaro che è un ballon di sé, nel senso che non hanno la più pallida idea, non sanno neanche che c'è stata una riforma che è entrata in vigore e che stiamo cercando di attuare. Ma per tornare al, al, al problema eh, appunto de, de, de, delle intercettazioni e, e, e delle intelligenze artificiali e, e di tutte queste, queste grandi modifiche, eh, l'intercettazione in sé è un minus rispetto alla potenzialità che la datificazione delle nostre vite dà alle procure e alla giustizia, il che può anche essere un bene, ma deve essere regolata, deve essere attentamente governata. Eh, e Invece ciò che accade, eh, se, se devo parlare di intelligenza artificiale di processo, è che per esempio i metadati delle conversazioni, che sono una delle sorveglianze di massa che l'Italia attua in maniera massiva, nel senso che tutti i nostri, le nostre connessioni sono tenute per sei anni e quindi questo permette di ricostruire a posteriori dove siamo stati, con chi abbiamo parlato, eh, per sei anni, vengono acquisite nei processi ma sono ingestibili da noi umani, sono elaborate da degli algoritmi, questi algoritmi creano le connessioni, verificano, eh, estraggono l'informazione a seconda della domanda che si fa all'algoritmo, algoritmi tutti chiusi, cioè che noi avvocati non sappiamo come lavorino questi algoritmi, sono algoritmi che usano le polizie giudiziarie e poi ci presentano dei grafici meravigliosi in cui c'è la foto del nostro cliente con tutte le sue relazioni e, e noi avvocati li prendiamo? come fossero verità rivelate, come fossero delle sorte di, di, di, di, di atti di fede di questi. Tant'è che io tutte le volte faccio l'esempio perché nel 1500 un, è nato il primo manuale di procedura penale di tale Ippolito Marsili, che raccontava delle prove scientifiche, il Cinquecento, il Rinascimento, insomma c'era, e una delle prove scientifiche era per esempio l'ispectum feretri, cioè tu se avevi il cadavere fresco facevi passare i sospettati davanti al cadavere e se il cadavere sanguinava quello davanti al cadavere era il colpevole e in quel di Albenga più di un imputato perse la testa per questa cosa. E io mi immagino l'avvocato che avrà detto al cliente che devo fare, eh, gli aspetto un Ferretri ha passato, ha sanguinato e lei è colpevole. E mi sembra un po' di vedere gli avvocati che a fronte di questi grafici resi da questi meravigliosi algoritmi che dicono eh, dice, che dobbiamo fare. Questi sono i tuoi collegamenti, sei associato a delinquere, è finito lì. Cioè non ci poniamo il problema però, ma questo algoritmo cosa fa, quali dati immagazzina, perché? perché e, e, e Quindi rischiamo di avere una sorta di fede nella tecnologia che invece in questi settori dovrebbe essere governata con grande attenzione, non solo dai magistrati, ma anche dagli avvocati. E Invece noi siamo un po' come l'avvocato... Dal Benga, che a fronte dell'altra prova che mi piaceva molto era il giudicium acque frigide in cui tu immergevi il, colpevole, il supposto colpevole nell'acqua lustrale e se affondava era innocente, se era, galleggiava era colpevole perché l'acqua lustrale respinge eh, gli impuri e quindi questa era una delle prove in allora scientifiche, e quindi mi immagino, aveva il difetto che se eri innocente andavi a fondo, però eh, come ti difendevi di fronte a questa cosa qua? E allora questo è uno dei problemi che abbiamo nella giustizia, cioè la tecnologia, gli algoritmi, le intelligenze artificiali, che poi non sono altro che algoritmi evoluti, che estraggono poi dei grandi pattern, saranno sempre più in utilizzo e sempre più misteriosi se non, non c'è un'attenzione. Questo è uno dei, dei problemi che io vedo. E Nella relazione io sono rimasto un po' scioccato dal data lake giudiziario che vogliono creare, in cui eh, qualsiasi dato su qualsiasi soggetto, compresi testimoni, eh, verranno elaborati da intelligenze artificiali che daranno dei risultati che influenzeranno il giudice, non emetteranno mai la sentenza, almeno per adesso non credo che le nostre intelligenze artificiali verranno mai intese in quello, però potranno influenzare molto il giudizio e saranno una delle sfide del, dei prossimi anni. Dimmi se sbaglio, ma un, un precedente diciamo, rispetto a questo rischio recente ce l'abbiamo già con l'idea di infallibilità che abbiamo attribuito alle prove del DNA, no? Esatto, e c'è un, un, un bel pezzo su cose in cui si, si, ha tutto, si, si affronta tutto il problema del… E di nuovo, è inevitabile che la tecnologia modifichi completamente quelle che sono le, le, le strutture, le convinzioni. In questo momento credo che quello sia il… il tant'è che il, questo dibattito, questa riforma della giustizia, questo problema delle intercettazioni, quando ormai il problema non è più tanto il target singolo dell'intercettazione, ma è la massa di informazioni che è a disposizione della magistratura su cui bisognerà in qualche modo ragionare nel senso che, perché poi ovviamente la gente può dire vabbè, meglio così, no? se non hai niente da nascondere se non hai fatto nulla da temere qual è il problema? Riusciremo a ridurre a zero la criminalità e questo è possibile Cioè, se oggi si volesse l'evasione fiscale potrebbe essere ridotta a zero, davvero in tempo zero, nel senso che basta togliere un po' di contanti mischiare un po' di banche dati e noi l'idraulico non possiamo pagarlo con i 200 euro. Vogliamo farlo? Dove lo poniamo il limite? Di che cosa stiamo parlando? Quando si dice l'abuso delle intercettazioni, di che cosa stiamo parlando? Fino a lì si può fare? Fino alla no? ma se io subisco un furto in casa mia e mi pigliano tutto, è come se vorrei che intercettassero, vorrei che intercettassero il mondo per pigliare il ladro. Però non è lì il problema, il punto è che cosa perdiamo e che cosa acquisiamo, che tipo di società vogliamo, no. Guardate, la storia delle prove giudiziarie nei procedimenti penali è una delle storie più belle per capire la civiltà e la democrazia di una nazione. E lì, su quei vincoli lì, su quelle su quelle regole lì che, che, che, che si gioca anche la democrazia. Perché intorno diciamo, alla quantità delle intercettazioni, all'estensione delle intercettazioni... Non c'è soltanto una questione poi di quali sono le implicazioni nella violazione della privacy, nella quantità di dati diciamo, che consegniamo a strutture e poteri che come tutti diciamo, i poteri nella storia eh, non ci danno sempre garanzie totali di, di, di, di fiducia, ma è anche, eh, tu mi racconti spesso, Uh, nel poi creare una sproporzione fra accusa e difesa rispetto appunto all'arsenale di armi è a un problema di gestione cioè i, quello che, che immagino la gente non, non sappia eh, quando si parla di intercettazioni è che se io intercetto per sei mesi 10 target e questo è una cosa che capita vuol dire che per dieci mesi ci sono 10 persone che ascoltano le conversazioni e che trascrivono. Quando si parla poi di deposito degli atti per la difesa, vuol dire 10 mesi, vuol dire 24 ore al giorno, per 7 giorni su 7, per 4 settimane, per 10 volte, per 10 target depositati alla difesa. Che cosa fa l'avvocato? Si mette lì e passa 6 mesi con le cuffie anche lui? Ma no, gli danno 20 giorni per decidere. Cioè, Come le gestisci queste informazioni? Sono decine di gigabyte che vengono depositate al difensore, il quale ha ovviamente quelle che sono valide per l'accusa, perché mentre il pubblico, il pubblico ministero, l'ufficiale di polizia, sente, non sta sentendo perché, ma sta sentendo per cercare un assioma, cioè quella colpevolezza, ed estrae solo quelle e tutte le altre saranno irrilevanti. Saranno rilevanti e chi lo sa? Voi sapreste dire negli ultimi sei mesi che telefonate avete fatto? Io no. Eppure magari in quelle telefonate c'è qualcosa di fondamentale. Allora la gestione di questa massa di dati è, diventa davvero difficile quando si parla di, eh, ma facciamo il deposito e poi distruggiamo quelle inutilizzabili. Vi racconto un fatto banalissimo. In un recente processo ascoltiamo tutte, perché poi gli avvocati cosa fanno? Vanno ad ascoltare le intercettazioni che la pubblica accusa sostiene essere la prova del fatto di reato. E ascoltiamo tutte queste cose. A quel punto uno dovrebbe buttare via tutte le altre. Durante il processo ci accorgiamo, si accorge la procura, che una delle intercettazioni che tutti avevamo ascoltato aveva di sottofondo la voce di un altro coimputato. Cioè la trascrizione era avvenuta solo tra i due interlocutori, ma c'era una persona che parlava mentre gli altri due parlavano. Quella frase che viene estratta dai periti diventa fondamentale per l'accusa. Nessuno se n'era ne accorta fino ad allora. Ma per capire perché quella persona era lì, nessuno sapeva che quella persona era lì, ma quell'intercettazione si dice, Cribbiola, ma quando lui ha fatto la chiamata c'era anche quell'altra. Noi difendevamo la persona che compariva in quel momento. Allora dicevamo, ma scusa, ma tu eri lì? Dice: sì, io ero lì, ma non ero lì. perché. E ci racconta una storia che abbiamo potuto ricostruire, essere vera e giustificare perché lui era lì. Prendetela per quel che è grazie al fatto che non avevamo buttato via tutte le altre registrazioni che erano del tutto irrilevanti, ma sono diventate rilevanti sei mesi dopo a dibattimento per un fatto che... Quindi è impossibile quando loro dicono facciamo la selezione, ma non, non selezioniamo niente perché in questo caso ci si è salvati grazie al fatto che abbiamo potuto ricostruire tutti i movimenti grazie alle intercettazioni che erano del tutto irrilevanti, sarebbero state distrutte se avessimo seguito la riforma Orlando. E tant'è vero che la riforma Orlando non la segue nessuno, cioè i gigabyte di roba rimangono sempre nei fascicoli, non si fa mai. Nessun avvocato chiede la distruzione delle, delle intercettazioni, perché non sai mai che cosa può esserci in quelle. E magari, questo per darvi la complessità poi di gestire, e poi certo che qualcosa scappa, e scappa per forza, perché una massa così di dati, forse un giorno troveremo un'intelligenza artificiale in cui la difesa farà la domanda come a chat GTP3 trovami tutte le, le intercettazioni che, che, che salvano il mio cliente e lei si metterà lì e le troverà in 20 secondi. Io sei mesi di intercettazione non sono in grado di sentirle. Anche perché tendo a immaginare, diciamo magari mi faccio degli esempi solo astratti, ma tendo a immaginare che nel momento in cui l'accusa Presenta una singola registrazione e intercettazione come dimostrazione di una cosa, come prova di qualche cosa, la smentita di quella cosa è potenzialmente in qualunque, in altro, qualunque punto, altro punto. No? Certo, Adesso, certo. Ma appunto, se l'accusa sostiene che il tuo aver usato, e, e sappiamo bene, diciamo, ci è stato raccontato che il tuo aver usato in determinato contesto un termine, un'espressione, una frase è eh, una dimostrazione di qualcosa l'avvocato che voglia dimostrare che quella frase è stata usata altre cento volte in contesti diversi o riferita ad altre persone eccetera, dovrà sentirsi tutto qua. no ma certo il caso che vi ho fatto prima il fatto che quella persona fosse durante, lì in, in quel posto era stato visto come la prova che c'era un accordo grazie alle altre registrazioni si è capito che lei non aveva per nulla previsto di essere lì perché abbiamo potuto dimostrare a questo punto, grazie alle intercettazioni, che lei era tutta da un'altra parte ed era stata chiamata e non voleva andare, ma è dovuta andare per altre ragioni. Quindi il fatto si è modificato completamente. E poi c'è l'interpretazione. Io il, un post che avevo fatto sul post, quello del vi ammazzo vi ammazzo, io la, la uso ancora adesso, a un certo punto io, difesi un insegnante accusate di violenze nei confronti dei bambini, e, e, che era una suorina tra l'altro ed era una persona dolcissima, però effettivamente c'era questa registrazione in cui lei diceva vi ammazzo, vi ammazzo. Ora, questi bambinetti sentire vi ammazzo, vi ammazzo era impressionante. E lei mi disse, le giuro avvocato, io non ho mai detto vi ammazzo, vi ammazzo. Diceva calmatevi e diceva nella registrazione alla fine il perito ha detto dice calmatevi ma io e tutta la polizia ha sentito vi ammazzo vi ammazzo a quel punto io ho scritto un pezzo sul post perché ho preso sono andato in studio e ho dato la registrazione a dieci persone a cinque ho fatto leggere il capo di imputazione in cui era scritto che la suorina stava, minacciava i bambini dicendo vi ammazzo vi ammazzo e tutti e cinque sentivano, vi ammazzo, vi ammazzo. <coughs> Agli altri cinque ho detto, sentimi e dimmi cosa dice. Tre dicevano vi ammazzo, vi ammazzo, due hanno detto, calmatevi, calmatevi. È, è stranissimo, io ce l'ho ancora quella registrazione. Ma come l'abito la... bianco e oro e l'abito... <coughs> Infatti il posto mise poi l'abito bianco e oro sul... Questo io non so spiegarlo, lì invece magari una macchina... però. Certo che l'interpretazione, ma, ma tante volte, l'ultimo processo, devi dare a Roberto, hanno perso. Cioè c'era un'intercettazione in cui la, la polizia aveva sentito devi dare a Roberto e invece il testo vero era hanno perso. Che sono due cose dette così e, eppure abbiamo dovuto fare una perizia per questa cosa qua. Voi immaginatemi su... Ore e ore di registrazione. Qual è la delicatezza di questo tipo di prove? Penso sempre a, a una cosa, diciamo che naturalmente condivido, ma, ma, ma l'ha formulata con grande sintesi il vice direttore del post, Francesco Costa, che dice sempre: Ma quando dicono sono sereno ho fiducia nei magistrati e nella giustizia, ma come si fa? Ma, ma non perché uno pensa diciamo, che i magistrati siano in cattivo fede, ma perché appunto, le, le variabili e, e le arbitrarietà possibili sono tale per cui non si può essere sereni e, e tranquilli. E, poi ci lasciamo, volevo diciamo, soltanto approfittare di voi per condividere... Eh, un, un altro tema è un'altra storia eh, molto attuale, che in realtà non è dentro questo numero di cose spiegate bene, riguarda più il lavoro giornalistico, eh, però ha una quantità di sovrapposizioni anche con le cose che abbiamo detto. Eh, però che mi piace, diciamo perché, perché è un tema con cui al posto abbiamo molto a che fare e ci sentiamo diciamo, molto soli, perché poi è complicato di condividere tutto questo tema, che è quello del diritto all'oblio. Mm che ha molto a che fare, diciamo, con le innovazioni tecnologiche, nel senso con l'esistenza del web fondamentalmente, eh, e che ha dentro una quantità di contraddizioni, diciamo, non risolvibili, che secondo me sono molto esemplari di una cosa importantissima di cui essere consapevoli su quello che ha significato e significano uh, questi cambiamenti di tempi, cioè che ci sono alcune cose che sono così cambiate in seguito appunto alle innovazioni digitali che non sono più riconducibili a dei modelli e a degli standard di riferimento precedenti. No? Noi abbiamo umanamente immediatamente la tendenza tutte le volte che si configura un fatto e un contesto nuovo a ricondurlo a come si faceva prima, no? Ah, bisogna stabilire eh, chi viene pagato per i diritti di streaming di una canzone su Spotify, no? Come si faceva prima con i dischi, con la musica di pro, dove dobbiamo ricondurlo? A com'era la radio, a com'erano i concerti? Ecc. Cerchiamo di fare delle elaborazioni di questo genere, su principi e meccanismi di prima, ma su moltissime cose diverse. Eh, il punto è che, mh, un altro esempio straordinario in cui non si riesce appunto, eh, è quello dei social network, no? sulla su responsabilità dei social network di quello eh, che viene pubblicato sui social network. Spessissimo la tendenza è stata, e ancora per molti, per quelli che non sono ancora andati a sbattere dentro le contraddizioni, è stata ok sono degli editori e quindi come gli editori che abbiamo sempre conosciuto sono responsabili di quello che viene pubblicato oppure no, non sono degli editori, sono una cosa diversa, trasparente siamo noi che decidiamo cosa ci pubblichiamo sopra e quindi non sono responsabili il punto è che non sono né degli editori né degli non editori sono delle cose che non esistevano prima non c'è nessun riferimento a quella cosa lì e in più l'ulteriore novità è che sono quasi dei monopoli in ciascuno ambito dei veri monopoli e questo complica ulteriormente i ragionamenti che si fanno. Il diritto all'oblio a sua volta sta dentro appunto queste cose che, che sono completamente cambiate perché eh, le discussioni e i temi del diritto all'oblio, ovvero del diritto, diciamo, della quota di diritto naturalmente da contestualizzare eh, che le persone possono avere. Al fatto che alcune cose che le riguardano, alcuni diciamo dati privati che li riguardino, eh, non continuino a essere permanentemente per l'eternità di accesso pubblico e visibilità pubblica, eh, è una cosa che ha solo a che fare con l'esistenza di internet perché prima l'accessibilità sui giornali di informazioni che vi riguardavano e che potevate non essere contenti che circolassero delle volte. Avendo delle responsabilità che però erano state assolutamente scontate, per esempio. Altre volte non avendo nemmeno responsabilità. L'esempio più semplice è eh, venite indagati e accusati di qualcosa, siete delle persone di qualche rilievo pubblico. Oppure la cosa è così importante che la notizia delle accuse nei vostri confronti finisce sui giornali, finisce nei titoli, finisce sulle prime pagine. C'è una straordinaria visibilità di quella cosa no? e poi venite assolti e scagionati no? e non c'entravate niente. Prima di internet la vostra essere finiti sulle prime pagine diventava inaccessibile, e perduto negli archivi e nelle meroteche dei giornali. Ecco. Eh, adesso è invece, voi googlate, il, io googlo il vostro nome se vi è successo questo, e può darsi benissimo che trovo prima dei risultati che riguardino la vostra, vostra essere stati accusati di cose anche molto gravi, prima che il vostro essere stati prosciolti, che delle volte nemmeno è in circolazione e viene pubblicato. Come sapete appunto i cicli sui mezzi di informazione sono eh, appunto in questo senso di una totale sproporzione fra le accuse e l'eventuale caduta delle accuse. Eh, quindi appunto un tema è una questione che riguarda tantissimo questi tempi e il web e che apparentemente diciamo sembra avere e ha delle buone giustificazioni e delle buone ragioni, ma che entra continuamente in conflitto col diritto di cronaca e il diritto di informazione delle persone. Quello che al posto ormai succede con una frequenza notevole perché siamo cresciuti, abbiamo una visibilità maggiore, siamo, diciamo, abbiamo una certa presenza e priorità sui, sui motori di ricerca su Google, è di ricevere eh, continuamente richieste da parte di persone che non hanno niente da sindacare da contestare rispetto a dei nostri passati articoli, passati che possono essere di dieci anni fa come di tre anni fa eh? diciamo ci si appella al diritto d'oblio su, su durate e tempi anche abbastanza limitati e però in cui la richiesta è di eliminare quell'articolo oppure deindicizzare quell'articolo Ehm perché appunto in nome del diritto all'oblio. Allora, le variabili e le sfumature sono tantissime, vi terrei un'ora qui soltanto su questo proprio appunto per condividere queste riflessioni che dobbiamo fare in un sacco di casi. Riguardano eh, il rilievo pubblico della persona in questione, riguardano la dimensione e l'importanza della notizia, riguardano... Il rilievo e il ruolo di quella persona all'interno di una notizia di un articolo perché può darsi che noi la richiesta la riceviamo da parte di un consigliere comunale di una provincia italiana che è stato accusato a un certo punto forse è stato anche condannato e ha scontato la sua pena e il cui nome stava dentro un articolo su diciamo la grande inchiesta nella città tal dei tali, in cui a un certo punto c'era un elenco di 10 amministratori comunali che erano stati indagati allora dal punto di vista del diritto all'oblio quello è un caso che io accetterei tranquillamente non è più rilevante il nome di un consigliere comunale che nessuno ricorda più, nessuno conosce, eccetera dentro una storia più grossa la mia, diciamo io faccio un po' fatica ho una grossa resistenza da giornalista a rimuovere delle informazioni, a cancellare delle informazioni dall'accesso pubblico di qualunque genere siano però ho anche rispetto naturalmente per le per le comprensibili esigenze personali di chi ha delle vite complicate dal fatto che una ricerca su Google possa ancora portare e poi diciamo come avete capito dalle cose che ho detto prima tendo a pensare che le pene scontate siano pene scontate e non debbano rimanere permanenti no? il diritto all'oblio eh, in sostanza diciamo cerca di eliminare il rischio che alcune responsabilità abbiano una pena accessoria permanente cioè che voi siate per sempre conosciuti per quella cosa lì che avete fatto malgrado abbiate scontato la pena figuriamoci se poi siete stati anche assolti e prosciolti eh, però è, è un tema di, di grande complicazione e che sta dentro a sua volta in una contraddizione più generale che è che siamo una società che veniamo adesso dal, dal giorno della memoria che promuove e sostiene con continuità la necessità di ricordare eh? di ricordare, di mantenere del rapporto col passato di non cancellare il passato eccetera eccetera e al tempo stesso però ha costruito tutte le riflessioni sulle cancellazioni e sul cancellare una parte del passato l'ultima cosa poi lascio concludere a, a, a Carlo anzi diciamo, gli alzo una palla su una cosa su cui abbiamo spesso una, una divergenza l'ultima cosa se volete affascinante se non complicasse per noi tut, tutto quanto di, di, della questione del diritto all'oblio è che diciamo, quello che è stato finora codificato del diritto all'oblio, che è molto poco, cioè delle sentenze europee che poi diciamo, possono essere molto interpretate, eh, e adesso di recente anche una norma italiana, ma anche lì in cui si vede peraltro spesso la distanza della politica, dalla comprensione della concretezza reale delle cose, è che... Eh, le richieste prevedono e implicano che eh, i siti che hanno pubblicato notizie e informazioni rispetto appunto alle persone che presentano le richieste eh, debbano deindicizzare eh, quel contenuto. Cosa vuol dire deindicizzare? Inserire praticamente una riga di codice molto semplificata o un'istruzione molto semplificata che fa sì che Google non raccolga sui suoi motori di ricerca quella pagina e quell'articolo lì, no? Quindi, voi non lo cancellate, quella cosa lì rimane, ma diventa abbastanza introvabile, a meno appunto che uno non vada sugli archivi specifici del singolo sito. La contraddizione logica, diciamo, su cui io delle volte mi rendo conto capricciosamente, ma è, è un punto che cerco di tenere di tutto questo, è che si rendono responsabili i singoli siti, il post per esempio, di quello che viene fatto con un loro contenuto su un altro sito, qual è Google. No? Eh, perché mi devo porre io la questione del fatto che Google abbia linkato il pezzo del post? Rivolgetevi a Google, è Google che sta facendo quella cosa lì. No? L'obiezione, diciamo, da avvocato del diavolo, dell'angelo a questa, è che Google è un sito così speciale, di nuovo, è così monopolistico, e così rilevante. Per cui non possiamo trattarlo no? esattamente come eh, voi non potreste chiedermi e dirmi ho trovato linkato questo pezzo del post sul sito del Corriere della Sera, no? fate in modo che non ci sia più sul Corriere della Sera. No, chiedetelo al Corriere della Sera, o mi pongo il problema io. Perché allora mi devo porre il problema nel caso di Google? Me lo devo porre per un'eccezionalità di Google, però capite diciamo, quali contraddizioni ci siano in tutto questo. No, sul diritto all'oblio tornando ai carcerati, e un altro aspetto, a me è capitata questa cosa molto, molto carina per niente, ma insomma, questo signore che è uscito dopo vent'anni di, di, di carcere, aveva fatto tutta una serie di rapine, ma, ma robette piccole, ma insomma, però gli avevano dato vent'anni, e esce dal carcere e lui non, non aveva nessuna contezza degli smartphone perché vent'anni sono tanti non, non, e, e in carcere non, non, non c'è internet cioè è una roba figuriamoci il 41 bis toglie anche eh, la possibilità di parlare ma non è che puoi andare a vedere le cose che noi facciamo da fuori, dentro non si fa e siccome nella sua vicenda non era particolarmente ma aveva avuto la sfortuna che quando l'avevano arrestato avevano arrestato in realtà un sosia e quindi questa cosa era finita vent'anni prima su tutti i giornali. Lui nei vent'anni si era laureato, aveva preso eh, e usci, uscito, aveva trovato lavoro. E si è accorto che se metteva il suo nome, l'unica cosa che veniva fuori era decine di articoli delle sue rapine. E lui aveva trovato lavoro come rappresentante commerciale diceva, io non posso andare in giro come rappresentante commerciale, devo farle togliere quelle robe lì. Tra l'altro, se tu per vent'anni non sei sul web, è chiaro che gli unici risultati sono quelli, perché nella, nella nostra vita normale noi popoliamo i nostri social e quindi nelle ricerche progressivamente le cose... I vent'anni fa sono a pagina 6 e nessuno da Google va oltre pagina 2. Ma se tu non hai mai avuto una connessione internet, e, e lì il diritto all'ovvio è un diritto fondamentale di vita. Cioè, per poter rilavorare, lui aveva scontato la sua pena. Aveva fatto. Lui doveva e poteva, e non poteva più perché chiunque mettesse il suo nome, veniva fuori rapinatore, eccetera, eccetera. E abbiamo iniziato una lunghissima battaglia che adesso adesso forse sarebbe un po' più facile ma insomma eh, per dire quanto è fondamentale questa cosa e chiudo no, non perché voglia ritornare sull'intelligenza artificiale ma tutti questi dati finiscono anche nei processi e io tutte le volte penso che stiamo costruendo affidandoci a questi algoritmi un futuro basato sul passato cioè io ho riletto l'altro giorno, l'altro giorno sarà qualche anno fa, i Promessi Sposi e pensavo ma Fra Cristoforo non sarebbe mai potuto oggi diventare il santo che è diventato perché su internet il suo omicidio sarebbe sempre stato presente.